Eh, per non nessun po' di carne al fuoco, anche qualche numero che riprendiamo in chiave e soprattutto propositivo oggi, è venuto molto propositivo. Eh, abbiamo fatto un cenno prima al progetto Restore, eh, a Gregoltà, direttore del CIRF la lezione imparata a un anno dal termine di quel progetto e qualche esempio che ci aiuti a proseguire la discussione. Grazie a tutti, tranquillo, non vi farò di una storia del progetto live, diciamo, benevolmente la Commissione ci ha cambiato, un po' la scusa per la a parlare di, di questo progetto oggi. Eh, mi focalizzerò su, su tre questioni che grazie a questo progetto noi... e il microfono, scusate. Questo, questo progetto ha consentito a, a noi e ai nostri omologhi europei il fatto di affrontare a scala europea le domande che già abbiamo a scala europea. E mi concentrerò su tre temi che devo contare di questo progetto. Uno è riuscire a definire che cosa sia la politica lo sviluppo costale europea e ancora ce n'è bisogno perché spesso si chiamano poi se sono progetti molto, molto diversi. La raccolta di esperienze, che è, di progetti realizzati, di esperienze realizzate che ci ha consentito di fare questo progetto e quindi di capire che si fanno davvero in Europa e capire nella pratica cosa può voler dire questo approccio integrato di in cui oggi si parlerà po' in tutte le salse e che in questo progetto sono utilizzati un po' come chiave di lettura delle buone esperienze realizzate. Primo punto, eh, è abbastanza chiaro almeno in questo ambito che per il restoration si deve intendere quello che in mondo anglosassone viene chiamato ecological restoration, cioè quelle azioni che hanno lo scopo di migliorare lo stato ecologico i corsi d'acqua, in senso ampio quindi inclusi diciamo, gli obiettivi di conservazione degli habitat e della biodiversità. Questo ci dice anche, che forse è quello più importante, che cosa non è river restoration, quindi ad esempio, un tema molto molto comune, contrastare l'erosione spondale non è necessariamente una, una cosa positiva, sicuramente il river in generale non fa bene quando l'erosione è un processo naturale. Lo facciamo spesso è necessario che ne farlo, ma per altri obiettivi, per motivi atropici, ma non per riqualificare il fiume. Ma ancora si leggono molte proposte di progetto a livello europeo che ti dicono, guarda, se fosse una cosa bellissima per il fiume, blocco l'erosione. Questo vuol dire che anche l'ingegneria naturalistica, ad esempio, non è in generale di una sia un blocco, un corso d'acqua, può esserlo, ad esempio in ambito urbano, quando io prima ho una situazione di estrema artificializzazione, un muro, eccetera, io lo trasformo in qualche cosa che può avere una funzionalità, ma è molto diverso. I in termini fruitivi, spesso i progetti di riqualificazione di corridoio fluviale, è rendere accessibile la tipica pista ciclabile al posto della fascia di pari, anche questo non è ecologico del resto Questo l'ho messo ieri, perché ci sono state di notizie di cronaca, anche questa non è del resto Punto 2, la raccolta di esperienze, per noi era molto importante capire che cosa si è fatto in questi due decenni in giro per l'Europa, eh, abbiamo, grazie al progetto, mandato questo database, che non è l'unico, ci sono altri progetti che sono cercando di mettere insieme per un arcozzo, non ha né la quantità né la qualità che vorremmo, anzi lancio da subito la proposta di interazione con quanti sono raccolti le informazioni, ma già oggi ha 881 progetti censiti in 31 paesi che dimostra che queste cose in giro d'Europa si fanno. Manca molto una valutazione esposta di quanto funzionino, quindi l'aspetto di monitoraggio molto critico, non solo da noi ma anche in giro per ma comunque già una, una buona base su cui discutere. Nel punto successivo vi farò vedere un po' di esempi. Approccio integrato che cosa vuol dire? quello che abbiamo chiamato di qualificazione pluviale versus. Allora, Nell'ambito del progetto, se vi il sito, abbiamo messo insieme si è setacciato le informazioni interessanti per noi mettendole, diciamo, suddividendole per tematiche, strategie che hanno a che fare con, o possono avere a che fare con la qualificazione pluviale, in tema di analisi economica, gestione del rischio, di diversità. Vi farò solo qualche flash per, per stimolare la discussione, ma potete leggere molte più informazioni sul sito. Il tema, la strategia che in assoluto ha più a che fare ancora oggi con la river restoration in Europa e che è ancora in buona parte dei paesi europei è il motivo principale per riqualificare i primi, è la gestione del rischi di allusioni, quello di che parla Giancarlo prima, che è uno servizio ecosistemico più tangibile. E già da allora, una ventina d'anni ci sono strategie anche a scala molto ampia, per l'Europa, per appunto, restituire spazio al fiume. Ci sono progetti di ricerca che hanno fornito strumenti anche di analisi molto utili e interessanti, abbiamo e cercato di raccogliere quelli che possono essere utili anche in Italia, c'è molto anche in termini di valutazione dei servizi di ecosistema. Nella pratica cosa vuol dire? Quali sono queste azioni integrate? Una tipicamente per lasciare più spazio più in un contesto arginato è quello di ad esempio, rimuovere e arretrare gli argini dove si può in un contesto in cui sia possibile e tendenzialmente farlo facendo migliorare anche lo stato del corso d'acqua. Vi cito un esempio per farvi capire che non si fa solo in Inghilterra ma anche in Spagna dove siamo in un contesto anche sociopolitico non particolarmente favorevole a questi temi. Questo è il progetto che è stato uno dei finalisti Prize che è un premio per la nostra rete europea e abbiamo promosso, dove parleremo se siamo qui Questo fiume orbico in un contesto eh, agricolo, che prima era arginato, è stata, sono stati rimossi gli argini per aumentare la frequenza di inondazione di aree agri agricole. Quindi, lasciandolo più d'acqua libero quello di evolvere questo ha ridotto il rischio nella città a Valde, esempi di questo tipo ce ne sono possibili. Fare. Altro tema molto rilevante è quello appunto di rimozione alle frammenti di difese per garantire una maggior mobilità del corso dato, sicuramente Martina Busettini ne parlerà con il dettaglio dopo, farà capire che è importante garantire anche l'erosione e la possibilità di muoversi. Di questi ce ne sono molti di diversi paesi europei, questo è un esempio, il corso d'acqua canalizzato, la rimozione e l'allargamento dell'area che lui può gestirsi in maniera autonoma, le imparze di mobilità, con vantaggi sia dal punto di vista ecologico che dal rischio. Cominciano ad esserci anche molti progetti di questo tipo, in cui eh, sbarramenti, non solo righe attraverso, ma anche sbarramenti del residuo elettrico, vengono rimossi alla fine concessione, perché ci si rende conto che i vantaggi sociali sono inferiori, inferiori ai danni che provoca Valle, quindi il tema del, del trasporto solido. Questo è un esempio francese, ma in molti paesi europei cominciano a esserci. E non è detto che a fine concessione la situazione del rimanere tal quale. Criticità è in Italia in questo momento. Il principale è che gli interventi integrati di questo tipo eh, di fatto se ne stanno facendo molto boh, ok, poco. Vedremo qualche esempio oggi, ma a livello nazionale ce ne sono pochi. C'è molta attenzione sul tema il rischio, stanno facendo investimenti, però la maggior parte degli interventi che sono verificati, in questo momento programmati, sono interventi molto classici, molto tradizionali. In qualche caso possono essere l'unica soluzione possibile, in altri invece hanno forse un posto un'ottica troppo locale e quindi quello che noi ci aspettiamo, e in questa giornata granellino, in quella direzione, è di sostituire in parte o affiancare non è possibile sostituire completamente interventi di questo tipo a interventi integrati come quelli che abbiamo visto prima. Terzo tema, dei, di quelli più caldi, diciamo, che abbiamo affrontato in questo progetto e a livello soprattutto alpino è un tema molto dibattuto è gestione sostenibile dei corsi d'acqua versus produzione di energia idroelettrica e, diciamo, strategie per la per produzione di energie rinnovabili i temi sono, sono molti, diciamo, nell'ambito del progetto abbiamo raccolto diversi casi subi interessanti. Un tema che in altri paesi, soprattutto c'è per europei, città molto è quello dei passaggi per pesci naturali formi, cioè non solo un passaggio tecnico che consenta la transitabilità, ma degli oggetti che abbiano una certa funzionalità ecologica. In questo ci sono investimenti ingenti per oggetti di questo tipo. Un altro tema molto interessante anche a livello di ricerca è quello della mitigazione dell'impatto delle cioè di quelle oscillazioni frequenti di portata legate alla produzione di picco, cioè la produzione è da parte di impianti che abbiano una capacità di regolazione quando il valore dell'energia è più elevato sul cioè mercato, quindi di fatto trasformano la portata del corso d'acqua in tante piccole pianette due volte al giorno su questo ci sono progetti interessanti che cercano di valutare in modo quantitativo gli impatti, di costruire misure di mitigazione, questo ad esempio è un progetto abbastanza recente che con un approccio basato sull'alterazione uh, degli habitat cerca cioè, di capire cosa fare, è un problema molto, molto problematico. Ci sono buone pratiche anche in termini normativi, per esempio, in Francia nella revisione della legge sulle acque e nella legge ucraniana, legge cioè, è interessante perché Praticamente la legge che sancisce le decisioni prese in un processo partecipativo a scala nazionale gestito coordinato l'amministrazione. Cosa dice? Obbliga a garantire la continuità pluriale, cioè, tutta una serie di corsi d'acqua e sbarramento. Quindi chi gestisce lo sbarramento deve porsi il problema di assicurare la continuità dei dominanti. Anche questo però, sarà un tema che in presentazione presentazioni mi serviranno verrà portato. Dal punto di vista dei finanziamenti. In Svizzera, ad esempio, è stato costituito un fondo nazionale con un sovrapprezzo sull'energia venduta che va ad alimentare interventi di qualificazione. Quindi, chi paga interventi di questo tipo? In buona parte, questo fondo che viene proprio dalla condizione elettrica. Questo in particolare per l'intera condizione dell'economia. I di temi diciamo, critici ce ne sono molti, di fatto questo è un ambito in cui l'integrazione è molto scarsa, c'è un problema di conflittualità forte in questo momento, noi stiamo costruttando ossia su questo tema che trovate sul nostro sito, la Commissione Europea ha il faro puntato su di noi, c'è una procedura pilot che ci chiede di dar conto di questi conflitti e c'è una probabile procedura di infrazione che arriverà a breve su questo tema, quindi l'integrazione è assolutamente necessaria. Ultimo tema è quello della riqualificazione in ambito urbano, che è un ambito particolarmente difficile da urlare, perché i vincoli sono molto elevati, e quindi è difficile migliorare ecologicamente i flussi d'acqua lì. Ma allo stesso tempo ci sono molte opportunità, perché spesso ci sono più risorse disponibili e perché sono interessi, la popolazione è concentrata lì, e tutti si è più spinti, possono essere più occasioni per farlo. Scusate, questo precedente è un caso molto famoso, quello dell'Isra Monaco, in Monaco di Baviera, città molto grande e molto densa che però è riuscita a ridare il valore ecologico al suo posto d'acqua città e anche quindi questo d'acqua riqualificato è una spiaggia per centinaia di migliaia di persone, di un valore carista di tutti i sensi molto. Quest'altro è un esempio secondo me interessante, in Francia Saint-Etienne, di un contesto industriale ormai abbandonato, in un programma in un programma di riqualificazione urbana, il corso d'acqua che era stato tombato cent'anni prima è stato riaperto, ma riprendono non è solo trasformato in un canale, ma hanno cercato di trasformarlo di nuovo in un corso d'acqua, non è sicuramente il più migliore possibile, ma un valore ecologico di qualche tipo e anche di altri Questo è un esempio anche di finanziamento in parte sostenuto dei privati quindi le imprese che hanno pagato gli interventi per la qualificazione urbana in quel caso avevano anche l'interesse ad avere un ambito statisticamente più interessante quindi parte dei fondi erano fondi privati Ora, quando si parla di green economy, questo tipo di iniziative in ambito urbano sono abbastanza diffuse in alcuni paesi europei questo è il motivo per cui uno dei prodotti del progetto Restore è qualcosa che per un tecnico non ha molto interesse ma abbiamo cercato di imparare proprio su soggetti con cui di solito non, non dialoghiamo, non sanno molto di queste cose, ma cosa più importante è parlare con loro che con gli ecologi, in questo contesto, quindi urbanisti, architetti, paesaggisti, spesso ci sono opportunità di interventi, di risorse, di riqualificazione urbana, nessuno si pone il problema di fare interventi che migliorino anche il corso d'acqua, magari a spesa uguale, serve dirglielo che c'è questa opportunità, serve interazione. E l'ultimo tema, legato all'ambito urbano, è quello che viene chiamato fatto città-campagna. Ovviamente il rischio idraulico in città, sono in parte che può essere risolto gli interventi in città, è legato agli interventi che si fanno fuori dalla città. Quindi mettere insieme la pianificazione e anche i finanziamenti in ambito urbano e agricolo è fondamentale. E con questo chiudo, mettendo solo una slide, appunto, qualche esempio per far capire che in questo ambito, degli interventi integrati nel contesto agricolo anche in Italia e più avanti. Ci sono diversi esempi, probabilmente Gargano farà, citerà, citerà qualcuno e su questo non, non approfondisco perché ci sarà una, una presentazione ad hoc ma è un contesto particolarmente importante e ci, ci premerete oggi capire come nella pratica si possa possedere. Grazie a tutti. Eh, sono solo dei flash, ma comunque per questo